croccanti fuori morbide dentro, questa ricetta è pazzesca. Allora mi vedrete tutto storto probabilmente, sto andando da mia nonna perché io voglio farmi fare da lei le patate rostide che sono proprio un piatto tipico della tradizione, molto povero, molto semplice, e queste patate rostile le facciamo con le patate del campo di mia mamma. Eccomi! Ciao Nona! Ciao! Facciamo. Ti fa se faccio. Aspetta che ti metto a fuoco un po', perfetto. Guarda che sei. Allora, la gente era troppo. Cioè, ti attende da troppo tempo, ok? Da due anni che non facciamo una ricetta assieme, quindi adesso erano proprio. Io sono molto emozionato nel fare una ricetta con te. Sei contenta? Non tanto. Perché no? Perché la gente vuole vedere. Belle persone, ben messe. Ben... Tu sei fresca, non farti problemi. Le patate raccolte oggi dal campo della mamma. Vendo le patate rostide, quasi quasi. Che dises. Queste patate rostide? Ma sì, dai, che mi dà me plus! Ne facciamo due golose golose come le sai fare te, che è la ricetta top. Eh. Ci mettiamo all'opera? Belle o no? Belle patate. Allora no, no, intanto noi le facciamo bollire o no? Devono bollire completamente, certo. fino a quando sono cotte. No che le voglio eh, dopo le fai sfredire no? per eh? e quindi eh, nel frattempo che c'è tutto questo passaggio facciamo un po' di cena eh, cosa ci mangiamo di buono? una no, minestrina, formaggio, pane <ride> pan e una fetta di Luganega se volendo no? anche allora manda un saluto a tutti ci vediamo tra poco su questi schermi sempre vai ciao intanto prepari la tavola Mm. Mm. Eh? una fontana tua acqua, sì, bravo. Delizia! No, sì, sì. Beh, a me piace. Allora, dopo la minestrina, carichi, carichi a molla. Posso fare questa andare a eh. Beh, ma carina questa canzone, no, Ci sì, si, allegra. Per quel che la fanca, per quei <ride> giovani, sì. Il sì, leve le non fa, sarà facciamo, sola, oh. la la l'allasserò, <ride> che audace, Siamo uh. felici uniti e ci han divisi. <ride> E mi ha messo questa roba Ma vada che siamo persone educate Ma è eh? persone, ma no mettermi a... a ma no, fa... ma voglio dire, cosa facciamo di male? Stiamo solo facendo un po' di intrattenimento goliardico. Ecco, io stupido Ma perché? <ride> <ride> non, non è mai scioccata Dobbiamo fare quindi le patate, le dobbiamo pelare, quelle raffreddate, mi raccomando e poi che dovete fare? Per eh, le fette. Eh, ma inquadriamo bene queste scene importanti. Eh no. Aspetta, inquadro no, ho... ma... le scene perché si pelano. Che voglio dire, anche la buccia, volendo, si potrebbe mangiare, giusto? Ah, non mi mangiassi la pelle, oh. ma è eh, appunto, cioè dici che volendo si possono tenere o no? Non li ha da mangiare, chi che le deve mangiare? Dove andiamo a mangiare al kit? <ride> Le pele al porchì che non avevano neanche avuto mangiare! Eh. <ride> Quindi, siccome il maiale doveva mangiare in qualche modo, quello che si poteva dare erano le bucce delle patate, però volendo, si possono anche tenere. La nonna, siccome è abituata a farle senza buccia, gliele facciamo fare senza buccia. Dopo, nonna, ti aiuto, eh, non è che ti rischiavizzo mm. e basta. Sia ben chiaro La modo di versi Mancativa a me pare Ma per forza mi fa diventare Nella loro semplicità le patate rostite ragazzi non potete capire quanto buone sono E quelle della nonna Lina mm -mm. E a più E quando facciamo queste ricette di una volta assieme a te nonna c'è tutta una passione dietro Cioè trasmetti emozioni eh comunque vale vera L'ho detto anche in macchina durante le Instagram Stories. Tai la pancetta a cubetti, ok? Eh. Ecco, che così almeno è fatta. Perché poi spieghiamo come mai mettiamo la pancetta. Praticamente una volta si metteva le cicciole, vero? Che buone le cicciole. Le mm. dava era, era un gusto speciale. Eh. Però le cicciole adesso non si trovano, sono i ciccioli, si trovano molto in Emilia Romagna ad esempio ragazzi. Se usate le cicciole o i ciccioli come si chiamano nella vostra regione, ehm, le fate proprio come la tradizione ha sempre voluto. Altrimenti la pancetta può essere una buona rivisitazione anche nel gusto oppure se non la volete non mettetela, insomma le fate più scialle, più tranquille. Ti fa sempre impregare a fare questi video, no? Però sei proprio predisposta, eh? Sì, sì. Ti Plus, piace, a dare un po' di spettacolo. Mm -hmm. Penso di aver preso dalla nonna lì, su queste robe qua. Sì. O anche dal nonno Alfredo, no? È più facile. Nonna, allora un filo di olio extravergine di oliva o no? Sempre un extravergine. No, dopo l'avèn. Un del kit? Non so se esistivano l'olio extravergine. Cos'è l'on del kit? È lo strutto, ragazzi. Ovvio, nonna, qualcuno magari non lo gradisce, la ricetta tradizionale però lo prevede. Sarebbe meglio usarlo. Se non vogliono lo strutto, cos'è che possiamo dire di usare? L'olio extravergine? Sarebbe un amore, è un piacere. Nonna, se vuoi metterlo giù tu, che sei la conduttrice, oggi mi sono... E... Ben che sono... È il tuo aiutante, no? Che dice? A sentimento! Così? Si. Si, no? Deve piuttosto... Adesso le facciamo andare a fiamma alta per farle rosolare bene. Non tanto perché è già saporito il tutto, vero? Presentiamo a tutti una libidine assoluta, le patate rostive. Buone. Ti piacciono o no? Buone. <ride> Io le amo. Amo. <ride> no, comunque allora. Una volta si fa mangiare una colazione. Colazione salata, nutriente. La pollo lavorare. Ma perché queste hanno gli zuccheri complessi che ti danno l'energia man mano. Non zuccheri semplici tipo le croissant, no? Che ti danno l'energia alla botta, proprio. POMF così. Pian piano, gli carboidrati, eh. O proteine. Proteine. No, no, carboidrati, un po' di grassi, giusto un filo. Però ascolta, sono buoni. Adesso che arriva poi non l'autunno così, no? Secondo me la gente ama trovarsi a tavola qualcosa di un pochino più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 Che sono questi video veloci Così avete anche le ricette veloci e pratiche a disposizione E basta Nonna grazie per essere stata qui Per avermi fatto questo regalo E noi ci vediamo come sempre al prossimo video Nonna, se posso salutare tutti Questo è il momento per farlo Tutti ti amano Saluto tutti E noi ci vediamo alla prossima Alla prossima Bye arrivederci